Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di Airbnb Case Vacanza e come prepararsi e come mi sto preparando a questa stagione estiva del 2021. Quindi se ti interessa il business delle case vacanza resta connesso e guarda tutto questo video che sicuramente troverai interessante. A tra poco Come ben sappiamo, quest'anno eh, non sarà e non è stato, nemmeno il 2020, un anno molto profittevole per il turismo, tranne per una categoria che sono le case vacanza o comunque resort o attività che hanno a che fare con eh, il, i posti stagionali del luogo, per esempio i posti che ne so, a Rimini, okay? che ha una casa al mare vicino a Rimini: perché? Perché essendoci poco turismo, le persone preferiscono muoversi dentro la propria regione e quindi andare a, a farsi la vacanza con l'auto anziché prendere l'aereo o il treno o altri mezzi, eh, quindi questa parte di business non è stata intaccata, almeno l'anno scorso in estate, quest'anno non, non lo sappiamo, ma penso che non, non sarà intaccata nemmeno quest'anno. Quindi, se non hai una casa vacanza al centro della città, se non hai una casa vacanza per i turisti, sicuramente puoi cominciare a prepararti. O se puoi intraprendere questo business, questo può essere il momento giusto. Puoi trovare case in affitto in località estive, in località di mare, che poi puoi subaffittare tramite consenso con Airbnb e altre piattaforme. Ho già fatto un video a riguardo l'estate scorsa, te lo lascio nella scheda qua sopra. Ma detto questo. Come mi sto andando a preparare per iniziare questa stagione? Perché siamo a gennaio ragazzi ma dobbiamo prepararci da ora per affittare in estate. Gli affitti delle persone cominciano a fare eh, gli affitti da ora. Io infatti sui BNB sto già iniziando a ricevere diverse richieste, sto iniziando a, ri a ricevere chiamate e soprattutto devo iniziare a pubblicizzare, a ottimizzare l'annuncio, devo iniziare a far conoscere l'annuncio ai potenziali clienti e cercare di affittarlo, prendere le capate e bloccare le date che questo è il momento giusto per iniziare non prima, non dopo inizi ora, così hai 4 mesi per occupare tutti, tutte le date estive detto questo, come mi sto andando a preparare ragazzi? allora, prima di tutto, quello che faccio è andare a controllare i miei annunci e DMV se non ho bisogno di aggiornamenti, se non ho bisogno di migliorie di vedere se ho prenotazioni in corso e magari ho dimenticato dell'estate scorsa perché ci sono persone che prenotono magari un anno prima o 10 mesi prima Vado a sistemare i prezzi perché magari per esempio quest'anno vado ad aumentare i prezzi per diversi motivi, sia per la questione che vi ho detto prima, che ci sarà più turismo locale, sia per una questione eh, che ho intenzione di fare dei lavori di ristrutturazione in questa casa, quindi aumentare il valore. E dopo aver guardato tutti gli annunci su Airbnb e averlo ottimizzato, quello che vado a fare è cercare di aggiungere un'audience fuori da Airbnb e sfruttare anche gli altri canali, come per esempio il marketplace. Place di Facebook che ogni anno è sempre più grosso quindi andrò a inserire un annuncio sul marketplace Facebook mi assicurerò che met di mettere tutte le foto strategiche del luogo di far vedere tutte le vicinanze far vedere le parti esterne della casa le parti più interessanti della casa e magari non mettere quelle meno interessanti andrò a mettere una descrizione accurata dove cercherò di trasmettere emozione alle persone che la leggono quindi senza formalità, senza casa se, se vani, casa tre vani, no, andrò a cercare di mettere un'emozione a chi legge, magari andando a, a enfatizzare le parti esterne, ma non solo dicendo che ci sono grosse parti esterne, ma andando a enfatizzare cosa possono fare, per esempio andrò a mettere che possono farsi un barbecue in famiglia, che vorresti il tempo in famiglia, che i loro bambini possono giocare eh, attorno alla casa in sicurezza, che non avranno problemi di parcheggio e quando arriveranno, subito potranno parcheggiare e scendere al mare dopo aver fatto l'annuncio facebook, avermi assicurato tutte le foto e le descrizioni sono fatte correttamente quello che andrò a fare è fare la stessa cosa su altri canali maggiori per questo tipo di affitti come per esempio Subito.it e Kikishi. E l'altra e ultima cosa che andrò a fare in questo momento è andrò a contattare tutti i miei ex clienti, tutte le persone che hanno già affittato da me e che sono state felici di stare da me quindi comunque non ci, sono, non ci sono state diciamo feedback negativi comunque non ci sono state lamentele e gli andrò a dare la priorità per l'affitto perché ragazzi è, è, è più facile che una persona che già è stata e vi è piaciuta a casa vostra per quanto riguarda gli affitti locali e estivi, torna da voi e affitta nuovamente da voi e potete anche aumentare il prezzo rispetto all'anno prima quindi andrò a contattare queste persone che hanno già affittato, che hanno affittato gli anni passati o anche solo l'ultimo anno e io andrò a dire, ciao, guarda, la casa è di nuovo in affitto, io solitamente do la priorità a chi è già stato e si è trovato bene e ci siamo trovati bene a vicenda e così potrai affittarla per tempo nelle date che preferisci, visto che al momento eh, e le date sono quasi tutte disponibili, fammi sapere se c'è... Qualche volta che ti interessa, così ne parliamo. Questo lo andrò a fare tramite la chat Facebook, tramite i messaggi WhatsApp e diciamo tutti i canali che ho a disposizione per ricontattare i miei vecchi clienti. Questo per quanto riguarda gli affitti fuori da Airbnb. Dentro Airbnb non lo vado a fare perché è più difficile perché chi affitta dentro Airbnb a maggior parte viene da altri luoghi e cambia luogo ogni anno. Ma comunque, puoi sempre provare. Dopo aver fatto questo e aver inserito l'annuncio, quello che andiamo a fare è andare nella casa, nella proprietà, e se già ce l'hai, se già è pronta, e andiamo a fare delle migliorie, andiamo a sistemarla per la stagione estiva, Ma perché la stagione estiva ragazzi non parte a giugno, la stagione estiva parte già da aprile, salvo strane restrizioni, salvo eh, strani eventi mondiali, perché le persone fanno a. a passarsi le teste, a passarsi i giorni scampagnati, i giorni rossi e già li puoi affittare per uno o due giorni. Personalmente io affitto un minimo di una settimana, tranne per periodi fuori stagione dove posso anche affittare per due o tre giorni, se mi conviene. Perché ragazzi affittare per un giorno secondo me non conviene in base al business che ha, in base all'attività che ha, perché ovviamente ci sono delle spese fisse, tra pulizia. Eh, tutto quello che serve, accessori, biancheria, lavaggio, bollette, tutte cose. Ovviamente andrei a preparare anche la casa con biancheria pulita, con biancheria nuova, tovaglie nuove, andrei a dare una infrescata, tutte queste cose e andrei a correggere ovviamente le vendere, quindi per in quel B&B, vedrai le valutazioni un po' più basse che avrai ricevuto comunque nei messaggi, le, le, le note che hai preso dall'anno prima, sui miglioramenti che le persone vogliono per esempio se si lamentano io nell'aria condizionata, per mettere l'aria condizionata se si lamentano della mancanza di un tipo di biancheria da a raggiungere e vai a fare miglioramenti anno dopo anno, stagione dopo stagione o anche dentro la stagione stessa questo è come si inizia la stagione. Bene ragazzi, questo è tutto, vi terrò aggiornato con altri video. Ricordatevi di iscrivervi, così rimanete aggiornati e riceverete le notifiche, faremo altri video riguardando la casa da vacanza che puoi step, step by step come un nostro dovrebbe comportarsi, come un nostro dovrebbe fare il check-in, come un nostro dovrebbe organizzare il tutto, e come avere un'attività soddisfacente tramite Airbnb e gli affitti breve. Quindi non vi perdete questi, questi video e rimanete aggiornati. Ci vediamo al prossimo video, grazie di avermi seguito. Ciao, alla prossima!